Da stamani mattina alle 7.40 questo campo che avevamo allestito, che non è un campo, ma era la mensa, perché la popolazione veniva ospitata nella palestra qui a fianco, è stato invaso da 500-1000 persone che hanno trovato qui comunque un primo ristoro a mezzogiorno e tutta la mattinata. Oggi pomeriggio le istituzioni si sono attivate e hanno cominciato a spostare un po' di persone invitandole ad abbandonare la zona. In questo momento i nostri volontari hanno messo in sicurezza anche qualcuna alla nostra tenda della segreteria che era sotto vicina alla, alla palestra a, e attualmente stanno continuando a fare assistenza alla popolazione in attesa di capire eh, quali sono le azioni e le mosse che dobbiamo fare. Dobbiamo avere un po' di pazienza per capire appena risuono in funzione eh, quali sono le disposizioni quantomeno sindaci e dipartimento. Attualmente pare che l'idea eh, predominante sia quella di far abbandonare alle persone il posto, trasferirle in alberghi anche se per 3-4 giorni per poi capire come poterle rigestire il loco.